Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti al cocco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di cocco, zucchero e un albume. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina di cocco, lo zucchero l'albume ed azioniamo il bimbi per un minuto e 30 secondi a velocità 3 L'impasto è pronto, formiamo i biscotti. Abbiamo rivestito una teglia con carta da forno, adesso inumidiamo un attimo le mani. Formiamo Prendiamo un po' di impasto e formiamo una pallina. Compattiamola bene e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Dopo aver formato tutti i biscotti, cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-12 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti al cocco! Grazie e alla prossima ricetta!